canto libero sei tu e l'immensità si apre intorno a noi al di là del limite degli occhi tuoi nasce il sentimento nasce il sentimento nasce in mezzo al pianto nasce in mezzo al pianto e va, e vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi rettaggi indifferenti, Sorretto da un merito d'amore, di un vero amore. In un mondo che, libero prigioniero è, libero respiriamo liberi sensazioni, nuove sensazioni, giovani emozioni, giovani, giovani emozioni purissime, in noi. veste dei fantasmi del passato, cadendo lascia un quadro immacolato, è stato reso da d'amore. Okay Giovani emozioni Giovani emozioni purissime In noi La veste dei fantasmi del passato Cadendo lascia un quadro immacolato E salza vento tiepido d'amore Grazie sì.